Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un vassoio di legno. Questo lo voglio decorare con questa carta di riso di stamperia con delle rose, poi utilizzerò direi questo stencil con le note musicali sempre di stamperia. E eh... Per colorare il vassoio e riprendere i vari colori userò eh, un po' di colori, diciamo stamperia, che sono, vedete, più o meno in tinta con la mia carta di riso. Allora, anzitutto eh, eh, coloro il vassoio con, direi, un colore chiaro, che potrebbe essere questo sabbia d'oro, che si che si abbina con la parte più chiara delle rose poi eventualmente farò delle sfumature più scure però al centro del vassoio utilizzo il bianco in modo che quando vado ad incollare la carta di riso rimanga più luminosa perché se mettiamo un colore più scuro sotto tende poi a morire anche il colore della carta di riso allora faccio che fare la parte interna bianca e più dopo andrò a riprenderla con, con il colore eh, sabbia d'oro che utilizzerò invece per fare i laterali Il nostro vassoio è finito questo è il risultato finale vedete le rose che riprese con il colore ombra di stamperia e con il pennello a scalpello per fare le ombre hanno preso un po di tridimensionalità sui lati ho passato lo stencil con le note musicali per dare un po di movimento